Grazie Presidente. Allora, il consigliere De Primo chiede che Fratelli d'Italia sia riconosciuto come il gruppo che per primo ha affrontato la questione. Io, in qualità di Presidente della Commissione Patrimonio, preferirei evitare eh, certe discussioni e andare sul concetto, no? sul tema, sul contenuto dell'atto, né sulla forma e soprattutto sull'appropriazione di tematiche che sono incancrenite e rimangono lì da anni, anzi decenni all'interno di Roma Capitale noi eh, come consiglieri di maggioranza quando ci siamo approcciati al progetto Borgo degli Artigiani che appunto risale a Veltroni intanto ci siamo accorti che non era un progetto era semplicemente il trasferimento di alcune botteghe da un luogo ad un altro luogo da lì a chiamarlo progetto, beh, insomma ce ne vuole con il Presidente Coia e i membri della Commissione abbiamo deciso che era giusto che l'argomento venisse portato in, in Commissione e che la Commissione fosse congiunta. Abbiamo lavorato insieme, abbiamo udito le persone, gli artigiani e le associazioni che vivono quel pezzo eh, della nostra città quotidianamente, abbiamo capito i problemi che c'erano e abbiamo deciso di collaborare all'interno delle Commissioni maggioranza e opposizione e poi abbiamo prodotto un atto, un atto di maggioranza. che abbiamo continuato a discutere e a mettere a disposizione delle opposizioni recependo tra l'altro e ciò ci è stato anche riconosciuto da altri consiglieri di opposizione gran parte delle considerazioni che sono emerse all'interno della commissione congiunta questo proprio perché per questo, no, la motivazione per cui un atto poi lo si discute nelle commissioni deve essere questo quello di aprire la mente e aprirsi a delle considerazioni che vadano al di là anche no, dell'appartenenza politica chi ha di destra, chi ha di sinistra, si lavora per un progetto e per cercare di migliorare una proposta che comunque chiede, oltre ad allargare questa progettualità e a realizzare una progettualità che in precedenza in realtà non c'era e che non era neanche stata toccata minimamente. Eh, come argomento dai precedenti consiglieri capitolini perché eh, il Borgo degli Artigiani progetto del appunto ereditato da Veltroni non aveva assolutamente coinvolto i consiglieri né di maggioranza né di opposizione noi ci teniamo a farci partecipi e protagonisti di alcuni temi di dare delle indicazioni che siano politiche e non solo ma anche di eh, far sì che questo percorso poi torni eh, Saltuariamente e chiaramente con tempi prestabiliti all'interno delle commissioni stesse affinché non solo la maggioranza o i proponenti siano a garanzia della eh, costruzione e del buon andamento del progetto, ma che di ciò se ne faccia carico anche l'opposizione. Quindi eh, noi ci non so, noi auguriamo insomma, un buon lavoro a chi eh, dovrà portare questo progetto, costruire questo progetto e portarlo avanti nell'ambito sia degli assessorati che dei dipartimenti, ma come consiglieri ci faremo eh, partecipe e protagonisti poi di controllare ed eventualmente anche dare ulteriori indicazioni per il buon esito eh, del, eh, di ciò che oggi noi andiamo a votare in Aula. Grazie.